andava a far bene lì c'è un prego di baglia e basket che ho posto guarda che era proprio grossa l'altra le campane della valle sono da sono da anche a chiaccio si muore del male brutto che non si dice ma è brutto davvero perché non lo vedi si nasconde nei fumi della fabbrica nell'aria che respiri nell'acqua del fiume ti entra dentro a poco a poco, ti scava sotto pelle finché un giorno non vai a pisciare e pisci sangue cazzo bisogna andare dal medico non si preoccupi, sarà una cistite o infiammazione alla prostata, non siamo mica più giovani come una volta, eh. lei beva tanta acqua, prenda qualc'antivinamatorio e dica a sua moglie di non cucinare piccante per un po', mi raccomando, mi saluti sua moglie che è una cara donna, arrivederci, arrivederci dottore, arrivederci.